e alle 17.30 dell'ultimo giorno sono sicuro che avrai in mano quello che ti servirà cioè la capacità di gestire il tuo stato d'animo di produrre azioni di grande qualità e quantità se non vorrai perdere l'occasione prendi subito carta e penne e segnati le date che sono il 26-27 marzo, la location a Genova per prenotarti uno dei 30 posti, quindi posti limitati scrivi a info-mauriziodelucchi.it io ti risponderò, ti spiegherò come fare quindi ti aspetto, ti aspetto, ricordati che il 27 marzo al termine del corso sarà una giornata molto importante, perché? Perché sarà il primo giorno della tua nuova vita, quindi non mancare, ti aspetto, ti abbraccio e ricorda sempre, vorrà solo chi osa farlo. Ciao, ci vediamo presto, saluti, saluti da Maurizio.